Buonasera. Ciao. ciao salve, buonasera. salve, tutto bene? Tu che dici? Bene, sono già in live? Sì. Ah, fantastico, eccoci, ciao a tutti. Eccoci. Ciao. Buonasera, buonasera. Allora, Gonz, sì, esatto, vedo che già conoscono, sanno, sono eh, famosi. Conoscono ecco Gonz, eh sì, eh sì. Beh, <ride> allora, noi finalmente ci vediamo, ma per la prima volta forse ci parliamo. Sì. Eh sì, Bonissimo. è la prima volta, infatti sono onorato Perché tante, tante sei bravissimo interazione in live, però in chat per Eh, la io prima ti volta. seguo, ti seguo, sì, sì È così Bene Sono allora... onoratissimo Dai, spiega, spiega un pochino Chi sei, presentati, cosa fai Allora, vai. ciao a tutti Intanto io sono... Allora, il mio nome è un po' complicato Mi chiamo Jogo Doi Gonzalez. Eh, in, in arte, diciamo Gli amici mi chiamano Gonz e... Sono un web art director, mi occupo di web da troppo tempo, dal, dal 2000 circa. Sono... Ho sempre avuto questa passione, anche un lavoro, una passione. Quindi ho sempre eh, portato avanti dei progetti web una volta erano i siti internet, i blog, eccetera. E non aprite questo blog.it è da dove nasce il mio progetto, che è un sito che esiste ancora e funziona ancora molto bene. Non aprite questo blog.it, andatela a visitare e, e poi vabbè, come come tanti ho portato i miei contenuti eh, sia scritti ma anche appunto i video su YouTube. Eh, eh, insomma, le abbiamo provate tutte, dai, diciamolo. Eh. Bene. E poi a un certo punto sono arrivato su Twitch, ho aperto il canale Twitch. Eh, dopo un inizio difficile, perché non sapevo come dovevo muovermi, ho capito che dovevo seguire gli altri streamer e imparare tutto quello che potevo imparare oh. e quindi da lì ho iniziato a seguire Anna, Enrico, Enrico Silvestri, un sacco di gente Insomma, anche, ma anche i, piccoli, anche i piccoli hanno da, da insegnarti e poi ho, ho, aperto, ho aperto questo canale Twitch che adesso, vabbè, adesso ora sto streamando come un pazzo eh, e, e tu mi dirai che sei più esperta di me, che faccio bene, no? Oddio, dipende. Non per la sanità mentale eh, per, per cercare di far crescere uh, il canale Guarda la costanza non, non significa uh, tante ore di live eh? Costanza significa garantire mm, un tot sì, di sì, ore sì, Cioè sì. tipo una programma, è un palinzesso Le persone sanno che dalle, dalle 18 alle 21 ci ma sto io Ma infatti quando faccio le live improvvisate Non c'è nessuno e mi dicono Eh ma tu, non, noi non lo sapevamo Quindi eh, è, quello è fondamentale prima rafforzare quella parte là E poi sì, sì. dopo estendere, sì Beh almeno io così faccio, così ho fatto Dunque, il, canale dai, si eh. occupa, il canale si occupa io do per scontato che lo conoscano eh, no. tutti no? in realtà vabbè, le, il mio progetto è un progetto molto avviato fuori da Twitch eh, quindi io poi faccio recensioni di film eh, anteprime stampa, mi vengono mandati i film eccetera, quindi è un progetto che comunque nel suo piccolo è abbastanza avviato, però su Twitch appunto sta crescendo da, è da poco che... Che, che lo porto avanti, quindi io faccio recensioni di film eh, in live e poi, vabbè, di, di anteprime, per esempio ieri sera ho visto l'anteprima stampa di Coca in Orso, non so per chi ama gli orsi e per chi ama la... vabbè, questa forse <ride> comunque è un, è un film eh, comunque è un film horror comedy che recensirò domani mm. in diretta e, e, e anche unboxing di, di, di cofanetti, insomma materiale di questo genere, diciamo che è un canale per Cinefili, collezionisti di film, eh, amanti dell'horror in genere, anche se diciamo gli altri media li curo un po' meno, diciamo i videogame, i libri, li, li tratto molto molto meno. Più horror sul cinema. Horror cinema sì, poi il mio canale comunque essendo appunto che Twitch, Twitch mi ha cambiato perché ti affacci in un mondo particolare e, e quindi accetti anche quello che arriva da fuori e quindi faccio anche recensioni di film non horror, non necessariamente appunto horror e spaziamo, cerchiamo anche, visto che st si streama tanto, anche un po' di, di rompere la monotonia eh sì. e ti piace questa apertura quindi, cioè il fatto che altre persone ti propongono cose quindi ti metti in gioco magari non lo so. Per me è fantastico perché comunque si cresce velocemente, si ha come modo di esprimersi come organizzazione, ci sono tante cose che se streami 2-3 ore al giorno per tutti, cioè tutti i giorni o quasi, eh, ti devi veramente devi trovare delle risorse incredibili, soprattutto eh, a livello di creatività di, di di contenuti che devi portare, perché chiaramente eh, io te poi so che altri miei amici streamer portano cose interessanti insomma non è che portiamo cose becere, cerchiamo sempre di portare argomenti interessanti e non è facile certo che se tu fai scemenze sul web come farebbe un ragazzino ma penso che anche lì a un certo punto le esaurisci le idee eh, Diciamo perché... che è un prodotto abbastanza strutturato Sai che cosa vuoi proporre Ci eh, sono sì, comunque sì. le informazioni adeguate Che puoi aggiungere a quest'ultimo Quindi insomma c'è cioè una certa serietà Può essere di nicchia su Twitch Parlare di cinema È la domanda che ti faccio Hai Ma, guarda, Per me non è più tanto di nicchia Anche se devo dire che mi sto rendendo conto Perché sono uscito dalla mia bolla di collezionisti e cinese Mm. Uh, devo dire che anche per le... io non sono più un ragazzino si vede anche se maschero col cappellino e tutto uh, mi sono accorto che il cinema non è più il media in testa alle preferenze dei ragazzi quindi uh, va fatto riscoprire comunque è un po come è un po la sorte del libro quando è arrivato il cinema e quindi, così, insomma, è un tuffo nella realtà, però è interessante, cioè io ascolto tutti e in base a quello poi decido cosa fare. In realtà io porto me, porto me stesso e il mio amore per il cinema all'interno di Twitch, quindi per me è molto semplice. Se vedo una cosa interessante ne parlo e se ho delle idee le espongo uh, soltanto film o anche serie tv poi ti faccio io le domande perché sono la prima io curiosa eh. no, le serie anche... tv eh, io poi io porto anche comunque degli atteggiamenti per esempio porto avanti comunque la cerco di spronare le persone a conoscere il cinema anche di un, insomma del passato okay. ti faccio l'esempio adesso abbiamo iniziato i video party eh, ogni tot e il primo film è stato Metropolis di Fritz Lang, che è del 1927, muto, è comunque un film eccezionale. Quindi mi rendo conto che non sia semplice, però se lo fai con una community, uno streamer che ti sta simpatico, è veramente... È un po' quello che non fa la scuola, no? Cioè renderti divertente la cultura, renderti interessante proprio l'imparare. Sì. Quindi faccio, faccio anche quello, però come vedi poi vado anche all'anteprima al cinema, del film più mainstream, cioè, insomma cerco di variare, ma perché nella mia vita io voglio variare, non è che posso eh, ancorarmi al passato o vedere solo quello che i, i grossi player ti propongono. Con uno sguardo nostalgico però comunque senza perdere Ma la prospettiva è... verso il presente. Conoscere il vecchio cinema è l'unico modo per non dire castronerie quando si parla di cinema, mm, quindi mm, è, mm. è fondamentale perché spesso si parla di film, eh, si parla spesso del fatto che ci sono tanti, troppi remake oggi, in realtà il cinema è, è fatto di remake da, da un sacco di, di tempo, per esempio quando... È finita l'epoca del, del cinema muto, è iniziata quella del sonoro e hanno rifatto tutti i film che erano muti in sonoro perché sentivano l'esigenza di raccontare quelle storie con una nuova tecnologia, quindi è un sì. continuo. Eh, quindi cerco anche di portare un po' di consapevolezza in chi vuole affrontare il mondo del cinema, perché so che effettivamente c'è gente che ci vive tranquillamente senza. Io non so come faccia, sinceramente, perché per me è come... un amore incredibile. Uh, cinema in generale, tu sei anche un amante proprio dell'andare al cinema. Cioè, ti piace proprio? La... Oppure il film? Allora, il, andare al cinema è bello perché c'è una qualità che non spesso a casa viene riprodotta. Anzi, ultimamente sento di ragazzi che guardano i film nei cellulari. Questo è un mm. po'... È una, sembra una roba da boomer, però ragazzi, cioè, non è la stessa cosa. Cioè, prendetevi un monitor, anche un, un iMac, una, un, un monitor anche da pochi soldi guardatelo un po' più grande questo film perché se vengono fatte delle panoramiche dei paesaggi vengono fatti perché voi vi sentiate dentro questi paesaggi come potete ficarvi dentro a, a, allo schermo di un cellulare quindi fate lo sforzo perché vi rovinate l'esperienza no. eh, per quanto riguarda le serie eh, fanno parte ancora di un meccanismo molto eh, commerciale di mainstream eh, quindi è difficile trovare serie mh, che siano autoriali Artistiche, no, non che non esistano, però è molto difficile, quindi cerco di evitarle, me le limito eh, alle cose più interessanti e basta. Anche perché ti richiedono un dispendio di ore incredibile. Mm. Chiudo perché sono io, poi, essendo streamer come te, poi vado avanti all'infinito. Non preoccupare, anzi, Chiudo, dice, eh. no, perché ho paura di poco tempo no, e no. Mi, mi vengono in mente cose importanti, Dai. eh c'è un atteggiamento abbastanza sbagliato secondo me che è quello di cercare qualcosa che ti eh, occupi il tempo o voglio una serie che mi faccia che mi riempia tanto tempo non hai interesse nella quale no, ti interessa che ti occupi che ti tenga compagnia ecco io vi, vi invito invece a cercare cose che vi facciano riflettere quel tipo di film che sono sicuro avete visto tutti per cui poi per due o tre giorni vi tornano in mente, vi, fa, vi aprono delle tematiche, delle, delle cose importanti, io eh, parlo anch'io un po' nel mio canale, non come lo fa Anna, però di temi sociali, proprio partendo dai film, quindi è forse la cosa più bella, perché il cinema ti può far parlare di politica, di socialità, di emozioni, di educazione emotiva, di un sacco di cose fighissime e, e secondo me ti arricchisce, è veramente un'arte e anche uno strumento molto bello per poter imparare no, le cose. No, io sono d'accordo con te che eh, almeno per come percepisco io il prodotto cinematografico, il film uh, fatto e finito e la serie TV veramente la sensazione è diversa poi sì l'una ci possono essere delle miniserie serie autoriali assolutamente è proprio la sensazione che ho quel carico emotivo che mi porto dentro nella visione proprio in aver mangiato quel film invece la serie è proprio più quella fatto di essere più dilazionata nel tempo tiene compagnia però hai capito ti toglie anche quel carico emotivo non lo so dipende Molti uh, le guardano anche facendo altro, eh. quindi eh, no, se ci fai no. caso le serie tv sono ripetitive anche nei concetti perché sanno che le persone le guardano mentre eh, stirano, eh, mentre eh. lavorano. Quindi, eh, no, no, no, no. ma mh, Ultima domanda, prima di farti andare via ti voglio chiedere, visto che ti occupi uh, dei film, roba varia così, hai visto Duel? Eh, no, purtroppo non l'ho visto, no. anche perché io eh, mh, cerco di vedere quello che posso, però eh, assolutamente non guardo film scaricati, pirata e cerco di okay. proporre questo atteggiamento eh, che penso si sposi bene anche con il tema del, del sostegno agli streamer. Imparate a retribuire il lavoro e la qualità delle persone con i vostri, con i vostri limiti, chiaramente, perché ognuno sta messo come sta messo. E, però eh, immaginate che il cinema è comunque come quando sostenete uno streamer. Sì. non potete pretendere che migliori che sia bello, che sia di qualità andandolo sempre a, sì, insomma, sì, sì, sì, sì, sì, a prendere a, a gratis so... e poi magari vi fate un mutuo per comprarvi l'iPhone 14 che <ride> non fa assolutamente niente di più di uno Xiaomi o ecco. un'altra roba andrei a vedere Boa Paura? Eh, bio, sì eh, sì, sì ho... vado all'anteprima stampa il 20 aprile quindi okay, diciamo 19, che è un postem eh, però tu a Roma se no ci saremmo incontrati. Eh, na, già la miseria! Eh. Si può fare una cosa? Eh, io a in Milano e se vuoi, sì, sì, si si si può si, volentieri, eh, sì. Eh, Sei... questo, eh, ho, ho un vuoto. Però scusatemi, <ride> io non ho l'età di Anna. Eh, no, quindi... ma, che, ma ora a me capita, no, non te preoccupare ah, poi, poi nel caso ci sentiamo. Allora, che giorni ti possono trovare? Ah, sì, e scusami, l'ultima cosa. Approfitto, sì. faccio uno spam proprio becero. Sì, perché vai, fa parte vai. sempre del, del mio lavoro. Eh, sono anche fondatore di un festival di cinema ora indipendente che si tiene a Milano quest'anno c'è la terza edizione al uh, Santeria via Palladini 8 18-19 novembre è gratuito ed è un modo per incontrarsi tra amanti del cinema eccetera quindi se volete trovate tutto sul sito dragmitofest.it dai andate a queste occasioni mi raccomando grazie sempre... Anna grazie per, per lo spazio ma che e... figura ti è un piacere gravissimo. Gonzo veramente Grazie mille, mi raccomando, seguite, non aprite questo blog un anno, eh? Nacob è su Twitch. Per un anno non aprite quel blog, non aprite questo blog. Sì, L'importante è che non lo aprite. <ride> Prima ancora era Nacob per me. Quindi, ragazzi, mi raccomando, eh, ma, ma come... non aprite quel blog questo blog vedete mi fate confondere mi raccomando a... Gons, se, se ti viene più comodo è meglio si devono Gons. mettere in testa il canale L Hai capito gonz il canale poi il nome ah, okay. viene dopo <ride> bene, bene bene grazie veramente Gonz è stato un piacere mi raccomando seguitelo ah, ciao buona ciao serata a tutti ciao ciao